La GF Loa Beakers diventa GF On Energy. No, okay. La Gran Fondo Loa Beakers cambia pelle e diventa la Gran Fondo Internazionale On Energy. L'accordo tra il patron del GS Loa Beaker. Pernicola Pesce, e il patron del marchio monegasco di nutrizione sportiva Bio, Dimitri Miolano, ha dato vita e nuova linfa a quella che aspira a divenire la più ambita gran fondo di fine stagione, che si terrà il 24 settembre a Loano. Nelle prossime settimane saranno svelate le tante novità Bel percorso, ricchissimo pacco gara, ospiti d'eccezione, ampio villaggio Expo e tanto altro ancora, che la compagina monegasca e la società Ligure metteranno sul piatto per rendere indimenticabile questo evento. 30 euro fino al 30 agosto 35 euro dall'1 settembre alle ore 12 di venerdì 22 settembre. 40 euro sabato 23 e domenica settembre in loco. Non saranno più ritenute valide le iscrizioni pervenute dopo il 22 settembre se non quelle effettuate sul posto nelle giornate di sabato 23, dalle ore 15 alle ore 19, e di domenica 24 settembre, dalle ore 7.30 alle ore 9.30. Tutte le informazioni sulla Gran Fondo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.